Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli visto che l'altro a me non riusciva più, e ho letto anche nei commenti che più di qualcuno di voi non riusciva più, quindi ho portato questo, allora per fare questo glitch avete bisogno di una base operativa con il veicolo che volete duplicare nella base operativa, e una modalità di puntamento diversa, cioè mira manuale, è un amico che sta giocando a sua insaputa in un'altra sessione ovviamente e a cui potremo unirci allora in primis entriamo nella vendera, io questo procedimento lo faccio due volte quello di partecipa a sessione perché come vedete la mia connessione è un pochino lenta quindi prima che arriva il messaggio eh, mi troverei nella cabina e non riuscirei a fare il glitch quindi procediamo, andiamo verso la porta della cabina, schiacciamo per entrare, due volte tasto PS, partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo: ci troviamo qui, start. Apriamo la mappa con il doppio tocco del pad, apriamo la mappa estesa. E, e scegliamo un'attività. Io eh, lo sto facendo qui alle Tower, però potete farlo dove volete. Se vi chiederà di essere lhost, diventate host, io sono in privata quindi mi diceva di essere host e quando siete nell'attività nell rifate partecipa a sessione accettate il primo messaggio e skippate il secondo e vi troverete qui allora ragazzi può succedere anche che eh, vi faccia uscire dall'attività ma non, eh, non vi potete muovere quindi se avrete quel problema fate così Andate nel vostro profilo in attività recenti, selezionate un'attività dove avete comprato un qualcosa, eh, fate eh, avvia GTA Online. Quando vi darà il messaggio, lo skippate, cioè premete cerchio, dopodiché vi dirigete al vostro garage. Io, come ho detto, lo sto facendo alle Tower perché nelle Tower ho. Eh, le LG normali, quelle che mi serviranno a fare il glitch, cioè adesso andremo a vedere. Come vedete, ragazzi, sono strabaggato. Con questo alone da, da DIOS, da Dio. E andiamo nell'Eclipse Tower attico 3. Ricordatevi, ragazzi, attico 3. Ve lo sto specificando perché poi andremo a vedere. Come vedete, ragazzi, io qui ho 3 eh, LG RHO. E tutto il resto sono eh, sultan rs lo sto facendo con le sultan perché ho queste però fatelo con la retro quando siete eh, alle grips tower salite sul vostro veicolo sulla vostra elegy premete retromarcia e succederà questo ragazzi vi spawnerà vicino alla base operativa entrate nella base operativa con la vostra elegy e la sostituite con l'auto che volete duplicare. in questo caso io l'andrò a sostituire con la sultana ragazzi adesso andremo a vedere quindi a questo punto l'andremo a sostituire con la sultana la sostituirò con l'ultima sultana che sta qui ricordatevela ragazzi adesso vi farò vedere ho sostituito Adesso vado al pallino azzurro per farvi vedere che cosa è successo ragazzi. Andiamo al pallino azzurro, andiamo nella Sultan che è questa qui quella che ho sostituito. Come vedete era una LGRH8 ma io vedo la Sultan. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare dove abbiamo quel veicolo, cioè dobbiamo andare a prendere quel veicolo. In questo caso la, la Sultan. Quindi come avevate visto prima è l'ultima di questa fila, la vado a prendere e la porto fuori ragazzi. Allora guardate bene anche la targa e quando esco fuori ragazzi la targa è cambiata. A questo punto ci allontaniamo un pochino dalla fase operativa e chiamiamo il nostro centro operativo mobile. I ain't even hungry, it ain't even money You can't pay me enough for you to play me It's cockamamie, you just ain't zany enough To walk the shady, my noodle is cockadoodle, a doodle My clock's cuckoo, I got screws loose Yeah, the whole kitten caboodle, I'm just brutal It's no rumor, I'm numero uno Assume it, there's no humor in it, no more you know I'm rolling with a swollen bowling ball in my bag You need a bag to come and tear a new hole in my ass I <laughs> hate Una volta che abbiamo chiamato il nostro centro operativo mobile, ragazzi, dentro il centro operativo mobile dovremo avere una LG RH8 normale. Adesso io vado per comprare, giusto per farvi vedere che dentro al centro operativo mobile ho una LG RH8 normale in maniera che possiate vedere. Vedete? Ho una RH8 normale. Quindi che cosa succede? Vado a immettere questa Sultan nel centro operativo mobile. E qui automaticamente avverrà il salvataggio. Dopodiché uscirò ragazzi. E ahimè purtroppo ci farà spawnare in culo al mondo, o meglio, in città a me fa spawnare in città alcune volte è successo che mi fa spawnare vicino però solitamente mi fa spawnare quasi sempre in città quindi adesso vado a mettere quest'auto all'Eclipse Tower Suite Attico 3 ragazzi e vedete che cosa è successo Entriamo, sui tattico 3, garage pieno, accettiamo e boom, ragazzi, abbiamo la nostra duplicazione. Come vi ho già detto, vi ricordate, avevo 3 LGRH8 qui, e ora eh, ce n'è rimasta una sola per ripetere il glitch basterà che fate il teletrasporto vi teletrasportate vicino alla vostra base rifate tutto quanto il procedimento io adesso qui vi sto facendo vedere più o meno che cosa dovete fare da dentro il garage direttamente non serve che uscite fuori vi andate a unire nuovamente fate partecipo a sessione non in quel modo ragazzi perché in quel modo non ve lo farà fare Fate partecipa a sessione dal vostro amico. Vi unite e vi troverete automaticamente fuori nuovamente. Vicino alla vostra base operativa. E da lì potrete ripetere il glitch. Se non avete l'auto da duplicare dentro la base operativa, chiamate il meccanico e, e... Vi fate portare l'auto che stavate duplicando, la mettete nella base operativa e ripetete tutto quanto il glitch, ragazzi. Come vedete, io sono di nuovo qui e posso ripetere il glitch. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.